Oggi c'è una bellissima giornata, ma noi non ce ne frega un cavolo perché tanto siamo in quarantena. Oggi è il 20 marzo 2020 e questo video lo vedrete il 20 marzo 2020. Io sto facendo colazione. One day io sono barbuto ma non ho la barba In merito a questi cereali su TikTok ho creato una challenge che ha spopolato e sta spopolando Faccio milioni di visualizzazioni semplicemente tirandomi i cereali in bocca e dicendo delle frasi senza senso E il commento che ricevo più spesso è farli durare di più Quindi io oggi ho detto ok facciamoli durare di più E quindi ho detto ok facciamo un video su YouTube perché l'unico modo è quello Visto che su TikTok i video durano massimo un minuto colazione finita La chiameremo Cereali challenge Anche perché non è un nome Non lo so Io un giorno ho preso e L'ho fatta Commentate il nuovo video Con il nuovo iscritto Se siete dei nuovi iscritti Io vi metto il cuoricino E do il benvenuto Spettacolo family di pazzi Eccola Eccola King del cereale è proprio qua Tanti mi chiedono Se faccio pubblicità E cerco Crave No Mini skate Cereale E siamo pronti Ovviamente ferpa Pettacolo Chi guarderà questo video Lascerà like E si iscriverà proprio così a primo colpo secondo il cereale sapete qual è il brutto di questa challenge? che se non entra in bocca poi a raccoglierli è un casino perché finiscono ovunque durante questa challenge mi piace tanto insultarmi quindi sono un caso umano non è entrata e non è finita per terra è incredibile pepito non è un riccio se finisco nella felpa è un casino. Quindi Pepite è un riccio. Davvero un riccio? Visto che siamo in tema. Avrò il coronavirus. Let's go. Che petacolo. Niente coronavirus per Barbuto. Senza la barba. Sono stato adottato. Mamma, mi devi dire qualcosa? Durante questa quarantena diventerò un ciccione con i Mi sa so che lo sono già Stanno entrando tutti Ormai sono un campione a questo gioco Non so quanto sia bello Visto che mi sto solo insultando In realtà Sono un fallito Non era entrata Non era entrata Lo giuro Mi vesto malissimo Ovviamente mi vesto benissimo Guarda qua Spettacolo. Spettacolo sempre Anche in quarantena Ma ah, per chi se lo stesse chiedendo Ho una mano con le unghie viola e l'altra no Perché di qua sono venute via e di qua no E sono rimasta ancora dal video precedente Quello dove mi trasformo in una donna per 24 Presto avrò un figlio Nessuno ha visto niente Cavolo poi mi tocca accoglierli tu Stare sul divano è uno sport Allora è vero Ma dove sono? I miei muscoli Questa challenge non è divertente Aia. Allora si continua Questi cereali non finiranno mai Che problema c'è? Ne compriamo ancora? Chi guarderà questo video mi farà un complimento nei commenti Insultatemi Me lo merito Questa quarantena mi sta facendo del male <ride> Non è vero, sto benissimo. <ride> Sono un bel ragazzo. Un un tutti questi li raccogliete voi spettacolo ragazzi è stato un video rapido un video veloce spero comunque di avervi strappato una risata sto cercando di fare del mio meglio per portare più contenuti possibile intrattenervi e farvi passare questa quarantena al meglio sfruttiamo questa bella giornata per fare l'ultimo pezzettino di video qua sul balcone mi raccomando scrivetemi delle frasi da dire nel prossimo video che sia qua su youtube o che sia su tiktok le più originali le prenderò ci vediamo a un prossimo video ovvero domenica perché ogni mercoledì Ogni venerdì e ogni domenica esce un nuovo video qua sul mio canale Barbuto senza la barba vi saluta, spettacolo, sempre.